Buonasera apriamo il nostro giornale con una drammatica notizia di pochi minuti fa. Il sequestro di una nave italiana con oltre 450 persone a bordo a largo delle coste egiziane. A bordo ci sono 200 marinai italiani, 50 marinai stranieri e 62 passeggeri di diverse nazionalità. Chiedono la liberazione di un gruppo di loro compagni. Sionella è una base aerea nella Sicilia orientale. In una notte dell'ottobre del 1985... Fu teatro di un uh, inedita, inaspettata faccia a faccia, molto duro, armi alla mano, tra truppe americane e carabinieri italiani. Era successo, poche settimane prima, che una nave italiana da crociera, la Chiglia Laura, era stata sequestrata da dei militanti palestinesi radicali. Volevano usarla per un attacco a Israele. Ci dovettero ripensare perché erano stati scoperti in anticipo dall'equipaggio ucciso un turista americano che era a bordo. Ci fu un negoziato e la crisi venne temporaneamente risolta eh, con un lascia passare per i palestinesi. Solo che mentre se ne tornavano in aereo, il loro aereo fu sequestrato e dirottato per l'appunto su Sigonella da caccia americani. Sigonella era una base italiana e nato all'epoca. E così si ritrovarono carabinieri da una parte, e truppe americane dall'altra, a contendersi questi palestinesi. Gli americani volevano imbarcarli su un aereo e portarli negli Stati Uniti. L'Italia, da Roma, il governo chiese invece ai carabinieri di rimetterli sull'aereo, farli partire per Roma, dove poi sarebbero stati arrestati e processati. Ed è così che successe, ma dopo, per l'appunto, un faccia a faccia molto duro tra truppe americane e truppe italiane. Cosa assolutamente inedita nel corso della guerra fette, cioè, quindi una crisi inaspettata, ebbe delle conseguenze diplomatiche, ci fu una breve e inconclusiva crisi di governo, ci furono parole grosse tra Washington e Roma, però questo alla fine fu ricucito non lasciò grandi strascichi. Ciò che invece Sigonella rivelò agli italiani e a coloro che guardavano all'Italia dal di fuori fu un'esplosione di eh, orgoglio nazionale che nessuno si aspettava. Ci fu un enorme consenso all'azione del governo Craxi in quell'occasione, al suo aver resistito all'imposizione americana, al tentativo di imposizione americana. Commentatori di destra e di sinistra, liberali e marxisti si unirono in un coro di sostegno a questa difesa della sovranità italiana, delle sue prerogative giuridiche in una critica al colonialismo americano, come lo chiamò qualcuno all'epoca e quindi fu una vicenda che improvvisamente fece affiorare un senso di identificazione nazionale, per certi aspetti di orgoglio patriottico che dell'Italia negli ultimi decenni non si era vista se non forse in occasione di manifestazioni eh, sportive ed è per questo che Sigonella, la crisi di Sigonella come fu chiamata segnò un passaggio d'epoca in qualche misura, un realizzare da parte di molti italiani che la guerra fredda che pure stava avviandosi alla sua fine non doveva e poteva non essere vissuta come una uh, subordinazione eh, agli Stati Uniti ma viceversa anche come un'occasione per una migliore e più netta affermazione dell'autonomia dell'Italia.